Ok, allora, come, come avevamo previsto, eh, oggi eh, andiamo avanti no, sul, tema, sul tema che abbiamo iniziato a affrontare ieri, che è quello del, ehm, della progettazione di algoritmi, no? eh, attraverso cui eh, dovremo in qualche modo riuscire a formalizzare e poi dopo realizzare i vari programmi. No? Eh, ieri abbiamo già accennato a qualche cosa, oggi proviamo insieme a fare qualche esempio qualche applicazione pratica di quest'idea qua, del, del, diciamo così, del, del ragionamento che sta dietro alla progettazione di algoritmi molto molto semplici no? abbiamo visto già ieri, abbiamo visto che alcuni algoritmi si riducono magari all'applicazione di una semplice formula, eh, invece in altri casi occorre diciamo così, eh, valutare delle diverse casistiche, no? pensate alle varie equazioni di secondo grado, oppure eh, iterare su, su, più, ehm, su più operazioni, ripetere più volte un'operazione, come ad esempio nel calcolo dell'MCD o il calcolo eh, il pi greco, è un pochino più difficile perché noi non sapremmo, probabilmente dobbiamo andarci a studiare prima no? un metodo di risoluzione. L'ultimo chiaramente è un algoritmo un pochino più utile, eh, ma eh, ci manca tanta informazione per poterlo eh, riuscire ad, ad approcciare. Eh, alla fine eh, la, la natura principale dell'algoritmo è una sequenza di azioni da compiere, no? come ad esempio quando dobbiamo preparare la pasta asciutta, abbiamo una sequenza di operazioni da fare eh, nell'ordine giusto perché chiaramente se noi non accendiamo il fuoco prima di metterci l'acqua cioè, non mettiamo l'acqua prima di accendere il fuoco ehm, diciamo, cre creiamo dei danni oppure se appunto mettiamo la pasta senza aver messo l'acqua non funziona quindi sono operazioni che nel caso più semplice sono da eseguire in sequenza uno dopo l'altra eh, anche se in realtà come vedete al punto, punto 6.7 7 eh, quando eh, penso che la pasta sia cotta vado a assaggiare e eh, se è cruda, se non è ancora abbastanza cotta, torno al punto 6. Quindi le, le istruzioni no, al, al punto 6, 7, 8 si ripetono un certo numero di volte, un eh, certo numero di volte che tra l'altro non è neppure noto a priori, non sappiamo quanto, quante volte dovremmo aspettare, quante volte dovremmo assaggiare. Eh, ma a un certo punto quando si verifica una certa condizione, cioè la pasta non è più cruda finalmente posso scolarla e, ehm, e, e possibilmente mangiare pranzo eh, quindi questo è un esempio molto semplice, che è un algoritmo che, che usiamo normalmente che contiene sia una sequenza sia una, eh, una ripetizione di operazioni eh, questa ripetizione in realtà c'era già al punto precedente in cui aspettavo che l'acqua bollisse prima di buttare la pasta. No? Anche questo è un altro punto importante perché se butto la pasta troppo presto, quando l'acqua è ancora fredda non viene buona. Questo algoritmo, pur nella sua semplicità, no? è già, ha, contiene già degli errori con, per cui ad esempio ci siamo dimenticati di mettere il sale nell'acqua. No? Eh, cioè il punto 1 ci cioè metti l'acqua, accendi il fuoco, eccetera, eccetera, lo scolo, ma nessun passaggio ho mai messo il sale, non ho mai salato l'acqua. e eh, Questo chiaramente produce un risultato che sembra quello giusto, cioè una pasta più o meno cotta, ma sicuramente non è quello giusto perché diventa immangiabile, no? perché, perché manca, manca il sale. Quindi magari qualcuno di voi nel leggere questo si è già accorto no? di questa mancanza, quindi si è trovato un baco nel, nel, nel programma, nell'algoritmo, Qualcun altro invece non se n'è accorto e questo diciamo così, è normale, nel senso che poi spesso ti accorgi del problema quando poi vai a assaggiare la pasta e ti accorgi, ossia quando vai a verificare il risultato del tuo, del tuo algoritmo dopo che l'hai implementato, dopo che l'hai realizzato e ti accorgi che il risultato non è quello che ti aspettavi e se il risultato non è quello che ti aspettavi è perché hai sbagliato qualche cosa, no? chiaramente nella realizzazione. Eh, questo concetto qua lo possiamo applicare no, a molti altri esempi qui sulla slide trovate ma è inutile diciamo così, eh, annoiarci un, un algoritmo per preparare un succo d'arancia no? questa slide eh, al di là della semplicità di questo algoritmo perché tutto sommato sono solamente dei passaggi sequenziali uno dopo l'altro da, ehm, diciamo, l'abbiamo riportato perché dà per scontato: no? cioè, ehm, evidenziamo che stiamo dando per scontato, stiamo assumendo per vere, per note alcune condizioni di partenza. Eh, quindi, prendi un bicchiere dall'armadio è un'azione che si può fare se io sono sicuro che nell'armadio c'è un bicchiere disponibile. E così come prendi la bottiglia del succo d'arancia dal frigorifero, devo essere sicuro che nel frigorifero ci sia il succo d'arancia. Dopodiché, le altre cose sono banali però l'osservazione è che eh, il, il buon funzionamento di un algoritmo è garantito solo se ci sono certe condizioni di partenza. Eh, ieri abbiamo fatto l'esempio di analizzare un file che conteneva i nomi delle, degli studenti, beh se questo file non esiste o se non è formattato nel formato giusto allora l'algoritmo potrebbe anche essere giusto, corretto, potrebbe anche essere corretto, ma non può essere Eseguito non può funzionare perché mancano delle precondizioni, mancano delle condizioni di partenza, no? eh, che sono necessarie perché l'algoritmo possa lavorare correttamente. I dati di partenza devono esserci, le condizioni di partenza devono esserci e, e l'algoritmo deve essere scritto correttamente, quindi devo avere una correttezza sia dell'algoritmo, i passi che lo compone, cioè non devo dimenticare il sale, sia anche nei, nel, nel contesto in cui questo opera, quindi ad esempio i dati che deve aver disponibili. Allora, proviamo a fare due esempi molto semplici. Eh, il primo algoritmo che proviamo a studiare è calcolare il massimo tra A e B. Okay? Non, non andate a guardare qua sotto perché adesso ce lo andiamo a ricostruire. È un, è, sotto c'è già una possibile soluzione, ma noi adesso facciamo così, guarda, la copriamo così non ci distrae. Allora, eh, il problema che ci siamo dati è calcolare il massimo tra due numeri A e B. Pe penso, ipotizzo che A e B siano dei numeri. Mm? Eh, non c'è scritto qua, ma per, sin per sintesi non c'è scritto, però come sempre eh, conviene esplicitare le nostre cose, no? esplicitare tutte le informazioni. Quindi, noi quello che possiamo scrivere è eh, che i dati, sono A e B che sono numeri reali, questi sono i nostri dati di partenza. L'obiettivo calcolare il massimo tra A e B. Esempio, se A è uguale a 3, B è uguale a 5, il programma deve calcolare che cosa? 5. Ok, eh, il massimo tra A e B è il valore numerico, qui avremo i numeri reali, il numero numerico reale, che corrisponde al maggiore dei due. Quindi questo è il risultato. Sarebbe diverso, sarebbe diverso, dire che l'obiettivo è determinare quale, tra A e B sia il massimo, perché allora in questo caso il mio programma dovrebbe dire il massimo da B. No? Immaginate che alla fine eh, il mio programma stampa, ho calcolato valore, diciamo così, il valore del massimo, deve stampare il valore del massimo vale 5, oppure deve stampare che il valore massimo è contenuto nel secondo dato, in B. Sono due sfumature diverse, no? Eh, qui sembra, vabbè, calcolare il massimo tra B, ma poi alla fine che cosa vuoi sapere? Vuoi sapere il valore numerico di tale massimo, oppure vuoi sapere se tale massimo era contenuto in A oppure contenuto in B? Oppure vuoi sapere entrambe le cose? Il valore massimo è B, contenuto in B e vale 5 ad esempio, mm? sono sfumature diverse, uno è il valore del massimo, l'altro è la posizione nella quale è scritto questo massimo, sempre per precisazione, quindi queste sono varianti noi invece le abbiamo diciamo così, evidenziate perché, perché per essere precisi, diciamo così, per completezza, ma noi andiamo ovviamente a gestire il problema principale. Quindi queste varianti le facciamo scorrere un po' sotto e poco per volta ce le dimentichiamo perché scegliamo questo. Quindi è sempre utile no? anche fare un esempio pratico. Ok, io ho capito bene il programma, ma ad esempio se gli do 3 e 5, che cosa, mi devo, che cosa mi aspetto che questo programma stampi? Che cosa mi hai detto? Che mi faccia vedere. No? Quindi, così ci chiariamo eh, su quale sia il, il comportamento atteso del programma. Perché magari il nostro amico che ci ha chiesto per favore facci un programma così, voleva questa seconda cosa, mentre invece io ho capito la prima. Okay? Allora, a questo punto, se è così, come deve fare il programma? Qual è la, eh, il criterio? Qual è il ragionamento che possiamo fare per trovare questo 5? e eh, allora sono solo due numeri quindi è facile calcolare un massimo eh, o è il primo o è il secondo quindi io posso confrontare quindi posso dire che il mio algoritmo può partire innanzitutto da un confronto confronta se A è maggiore di B allora se A è maggiore di B fai certe cose se invece A è minore di B fai altre cose, se A è uguale a B, allora fai ancora altre cose. No? Se mi dici devi confrontare con A e con B, quando confronto i due numeri reali ho sempre tre casi, maggiore, minore, uguale. E allora dovrò dire che cosa fare nei tre casi. E quindi nel caso in cui A è maggiore di B, allora potrò visualizzare il valore di A perché a questo punto se A è maggiore di B il massimo sarà A, se A è minore di B invece dovrò visualizzare B mettiamo il valore di B poi poi questo questa diciamo così, pedanteria nella scrittura poco per volta no, la andiamo a sfoltire no? però all'inizio è meglio essere precisi non stampo A come lettera Maiuscola, stampo il valore del numero reale che ho chiamato A. Se a è minore di B, allora visualizzerò B, e se a è uguale a B, che cosa visualizzo? Eh, visualizzo A, visualizzo B, o visualizzo un errore? Può darsi, eh dice: ah no, no ma non si può calcolare il massimo perché A è uguale a B. Allora non c'è il massimo. No? Boh, ad esempio. Allora in questo caso, quindi chiediamocelo, no? Poi in questo caso è chiaro che non è un errore, perché se i due numeri sono uguali, il massimo è sia l'uno che l'altro. Quindi a noi interessa solamente il valore, possiamo prendere quello di A. No? Tanto se prendessimo quello di B non cambia nulla perché sono uguali. E questo è un possibile algoritmo per visualizzare no? il valore massimo tra due numeri A e B. Numeri A e B che però, attenzione, il programma come fa a conoscerlo? Eh, il programma eh, quando parte, eh, alla, arriva alla riga 8, se A è maggiore di B, la prima cosa che dice è, attenzione, c'è un errore perché A non è noto, non so quanto vale. Nessuno mi ha detto quanto valga A, no? quanto valesse A. Ovvio perché mi sono dimenticato un pezzo, mi sono dimenticato che all'inizio eh, devo chiedere al programma di leggere, acquisire, un valore, il valore di questi numeri A e B. Eh, noi usiamo leggi no? come operazione di input, cioè il programma legge dall'utente, il quale utente inserirà il dato okay? quindi diciamo il programma fermati un attimo e chiede all'utente: senti utente dammi il valore di A e l'utente scriverà 3 poi subito dopo il programma si ferma di nuovo e chiede eh, dammi un altro numero reale in questo caso sarà il valore di B e l'utente scrive questo secondo numero reale ok? allora a questo punto io ho il valore di A e il valore di B sono due numeri e posso andare avanti nell'esecuzione ehm, nell dell'algoritmo. Leggi, sottintende una lettura da tastiera. Visualizza, visualizzare, o eh, solitamente si usa il verbo stampare, perché è più, è più corto da scrivere che non visualizzare, e in realtà il verbo stampare è nato da quando non esistevano ancora gli schermi video, ma effettivamente stampare il computer era collegato a un foglio di carta con un modulo continuo di carta che effettivamente stampava davvero no? nero su bianco um, ok quindi normalmente si usa appunto il verbo stampa per indicare mostra video il valore un certo valore no? e poi anche nel linguaggio di programmazione vedremo che questo si chiama print no? come comando e questo è già, diciamo così, completo eh, possiamo semplificarlo? Beh, ad esempio io mi accorgo che nel primo caso e nel terzo caso alla fine faccio la stessa cosa, stampo A ok? allora se stampo A in entrambi i casi potrei unirli questi due casi Dico, beh, se A è uguale a B oppure A è uguale a B, allora stampo A e quindi questo terzo caso lo posso cancellare perché in realtà l'ho compreso qui. Potrei anche scrivere, lo scrivo qua a fianco, sarebbe esattamente uguale se A è maggiore o uguale a B. equivalente a dire se A è uguale a B oppure A è uguale a B, equivalente a dire A maggiore o uguale a B. Mm? Stampo il valore di A. Se A è minore di B, allora stampa il valore di B. In realtà questa seconda condizione A minore di B, forse non è neanche il caso di controllarla, perché se io questa condizione è vera, allora eh, entro qua. Se questa condizione qua non era vera, quindi non è vero che A è maggiore o uguale a B, eh, di sicuro sarà minore di B, non è che i numeri possono inventarsi altre cose, altri casi non possibili. Quindi in realtà questa condizione è esattamente l'opposto di quella precedente, quindi io potrei seguire semplicemente qualcosa di questo genere, cioè, se A è maggiore o uguale a B, allora stampa A, altrimenti stampa B, ok? Adesso nella, nella chat Andrea mi chiede, ma perché vuoi ridurre i passaggi? Ma perché meno istruzioni scrivo, più il programma è breve, più il programma è facile da capire, più il programma è veloce da scrivere, no? Uh, se hai un programma che uh, ripete non c'è nulla, nulla di male con la prima versione per carità, funzionava, però se hai un programma in cui ci sono stesse istruzioni ripetute più e più volte a parte che diventa noioso e poi magari non sono ripetute esattamente uguali perché una volta c'è uguale, l'altra volta c'è il maggiore, l'altra volta c'è il maggiore uguale, quindi devi fare attenzione a quali sono le differenze ok? ehm um, e poi ipotizziamo che qualcuno mi abbia detto, ma no, ma guarda che non devi stampare il valore di A, ma devi stampare eh, il valore di A però incolonnato bene con sei cifre decimali. Va bene, non c'è problema, andrò a modificare l'istruzione di stampa per modificare il modo in cui è incolonnato. Ecco, se però questo stampa A compare 17 volte, io devo andare a modificare in 17 punti diversi. Se invece riesco in qualche modo a metterlo a fattore comune, lo modifico in un punto solo. No? C'è cioè uno dei, dei principi della programmazione è, si chiama eh, DRY, dry, come asciutto, che è l'acronimo di Don't Repeat Yourself. Quindi, se vogliamo, non è una regola, non è una legge, ok? però uno degli diciamo eh, istinti che hanno gli informatici è di, come vi ho detto ieri, che sono pigri gli informatici, eh, se c'è qualcosa che viene ripetuto più volte probabilmente c'è un modo più semplice di scriverlo mm? um... ok uh, Andrea mi dice nel caso in cui i numeri sono uguali possiamo dire al programma di tornare indietro e inserire nuovamente due numeri che non siano uguali e questo sarebbe una soluzione a un altro problema perché il mio problema era questo nella definizione del problema, alla riga 1, non c'è scritto due numeri reali diversi tra di loro. C'è scritto due numeri reali qualsiasi. E allora qualunque siano questi numeri, anche se sono uguali, devo andare avanti e usarli. Se invece volessi fare come mi dice Andrea, allora dovrei, il problema sarebbe diverso, avrei messo numeri reali distinti tra loro. E allora a questo punto se l'utente mi inserisce due numeri che non sono diversi tra di loro, giustamente gli chiedo, no, guarda, per favore, mentimeli eh, diversi. Quindi qui anche di nuovo eh, si tratta di capirsi su qual è la specifica effettiva del problema che stiamo cercando di risolvere. Eh, Daniele mi dice che la complessità computazionale eh, in realtà non si applica qua in questo caso perché in realtà eh, non è Immagino che Daniele si riferisce al fatto di avere più volte la stessa istruzione. Se ho più volte la stessa istruzione ma viene eseguita una volta sola, la complessità è la stessa, perché o eseguo una o eseguo l'altra. No? Quando si parla di complessità computazionale si, parla, cioè si riferisce al tempo che ci mette un programma a eseguire e calcolare il risultato, quindi l'efficienza, la velocità di esecuzione. A parte che noi non interessa perché faremo programmini così semplici che la complessità non ci interessa, ma eh, in questo caso ci metterebbe lo stesso tempo, ma noi è più una complessità di scrittura del codice che non la complessità di esecuzione, è più la complessità mentale del codice che non la complessità, che, cioè il tempo di esecuzione stesso. A noi non interesserà molto il tempo di esecuzione. Manal mi dice, facendo così non so se B è uguale o meno ad A. È vero? è vero, nel senso che non sai se sei in questo caso o se sei in quell'altro caso perché in entrambi i casi hai stampato il valore di A ma che cosa mi chiedeva l'esercizio? se A è 3 e 5 valore al massimo 5 io posso anche fare un altro esempio Ops. se A è 8 e B è 8 stampo 8 mi hanno chiesto di fare un programma che stampa il massimo? sì tra 8 e 8, il massimo è 8? Sì. E allora cosa vuoi di più? Ho risolto quel problema. Non ho risolto l'altro problema di dire se il massimo era dentro A o dentro B oppure dentro tutte e due a pari merito, ma non era questo il problema che ho deciso di risolvere. Mm? Um... Lorenzo mi chiede come scrivere il maggiore uguale, eh, questo dipende poi dalla sintassi dei linguaggi di programmazione, però tutti i linguaggi di programmazione capiscono praticamente una sintassi di questo genere, quindi con, con il maggiore e uguale seguiti, non si usa il simbolino di maggiore uguale che potete trovare diciamo così, nei caratteri estesi, si usano solamente le lettere semplici nei nel linguaggi di programmazione. Uh, Gioele mi riflette su come generalizzarlo su più di due numeri, ci possiamo arrivare lo possiamo fare come estensione ma non è lo stesso problema chiaramente uh, Marco anche mi chiede se volessimo specificare se il massimo è in A o in B allora sarebbe un, uh, chiaramente un esercizio diverso allora possiamo farlo hm? uh, se volessimo fare un algoritmo, modificare un po' l'algoritmo e dire determinare quale tra A e B sia il massimo quindi scrive il valore massimo A oppure il valore massimo è B ok? allora potremo modificarlo lo scrivo qua sotto un algoritmo leggermente modificato in cui ovviamente leggi A ah non è un algoritmo bagno. leggi B eh, e poi controlla se A maggiore di B scusate se A maggiore di B allora eh, stampa il massimo E in A. Se invece A è minore di B, allora a questo punto devo stampare il massimo è in B. Altrimenti, terzo caso, se A è uguale a B, allora eh, a questo punto è un caso diverso, non posso più unirlo con il primo perché devo dire che i numeri sono uguali. In questo caso non stamperò il numero, ma stamperò dei messaggi che descrivono dove è il massimo, se è in A, se è in B, se sono uguali e così via. Ok? Quindi in questo caso dico, nel primo caso stampo il valore del massimo, nel secondo caso stampo diciamo, la posizione in cui si trova il massimo. Eh, no, questa doppia sbarra, scusate, l'ho messa come dire in alternativa. Diciamo così: oppure, diciamo così, come sì. oppure posso, posso scriverlo così o posso scriverlo così non è un significato, qua siamo in, non siamo ancora in un linguaggio di programmazione, no? quindi stiamo ancora scrivendo in italiano con un po' di ordine per avere eh, diciamo così, una descrizione strutturata dell'algoritmo. Questa rappresentazione è quella che chiamiamo pseudocodice, cioè è un, non è un codice di programmazione vero e proprio, non è un linguaggio di programmazione vero e proprio, è un ragionamento che cerchiamo di eh, evidenziare per punti, essendo più ordinati possibili, eh, per riuscire diciamo, a evidenziare quelli che sono i passaggi dell'algoritmo. Eh, nella video lezione che vi ho lasciato per domani, che è già tra l'altro caricata sul sito, eh, vedremo problemi simili fatti con una notazione invece grafica, che è quella dei diagrammi di flusso. Sono due modi alternativi, eh, o pseudocodice, quindi testo per descrivere un algoritmo, oppure diagramma di flusso, cioè notazione grafica che esattamente si comporta nello stesso modo. Hm? Um, ok, eh, volevo ancora eh, generalizzare eh, questo esercizio, riprendiamo la prima versione che era quella, quella semplice, chiedendomi, va bene, eh, immaginiamo che subito dopo mi serve quel valore massimo. Ok? facciamo finta che mi serva questo valore massimo perché magari voglio stampare che ne so, voglio fare altre elaborazioni no? eh, diciamo che il mio obiettivo, il mio programma lo modifico e dico calcolare massimo tra A e B e eh, diciamo così boh, non so cosa fare di utile ma era solo un esempio eh, e calcolare il quadrato del massimo. È una cosa inutile, però, vabbè, ci hanno chiesto di farlo, ok? Quindi io dovrei scrivere il valore del massimo è 5, il suo quadrato è 25. Oppure il valore è 8, il quadrato è 64. È una cosa stupida, no? Però cosa, cosa possiamo fare? Beh, Possiamo comportarci in due modi. Il primo modo è dire, vabbè, visualizzare, stampa il valore di A e poi stampa il valore di A al quadrato. Però anche qua dovrei di nuovo fare stampa il valore di B e stampa il valore di B al quadrato. Fatemelo, facciamo così, facciamolo pulito più sotto così, quando poi riguardiamo gli appunti non ci confondiamo. Scusate, eh. almeno ce l'abbiamo separato e questo qui lo togliamo e rimane pulito il primo esempio e poi facciamo le varianti sotto ok siamo qua sotto quindi io potrei fare leggi A leggi B poi abbiamo detto se A è maggiore o uguale a B allora stampa A e poi e poi stampa A alla seconda e poi la stessa cosa la, stessa cosa la posso fare nell'altro caso altrimenti altrimenti stampa B e poi stampa B alla seconda ok? Ehm, Immaginiamo che al posto di A la seconda ci sia un calcolo complicato da fare. Allora, di nuovo, avremo questo calcolo qui, complicato, magari anziché una riga sola ci, impiega, ci richiede 10 righe, e poi avremo lo stesso calcolo complicato, fatto sotto, identico, però col B al posto dell'A. Eh, allora non sarebbe tanto bello avere... No, una duplicazione di codice dove devo fare copia e incolla e poi dove c'è A devo mettere B facendo attenzione no, di fare le sostituzioni giuste l'idea è che magari eh, quando io calcolo questo massimo qui ho fatto una cosa immediata ho calcolato il massimo e ne ho stampato il valore ma qua sotto non so più qui non so più qual era il massimo L'ho calcolato, l'ho stampato e poi me lo sono, diciamo, dimenticato. Ok? Allora, come possiamo fare a fare in modo che il resto del programma, quindi la parte successiva dell'algoritmo, possa lavorare su questo valore del massimo e farne il quadrato, oppure farne altre cose? E la soluzione è fare in modo che questo massimo, nel momento in cui l'ho calcolato, anziché stamparlo e poi dimenticarmelo, e lo vado a memorizzare da qualche parte. Dico, ok, mettiamo una variabile che si chiama massimo, dentro cui copiamo il valore di A. E viceversa, abbiamo un'altra variabile che si chiama massimo, dentro cui metto il valore di B, nell'altro caso. Allora, a questo punto, queste due istruzioni di stampa, le posso fare una volta sola, guarda come mi piace di più, in cui scrivo stampa massimo e poi stampa massimo al quadrato e dopo che da questo momento in avanti questo massimo è una variabile che ho che contiene il valore del max che ho appena calcolato e potrò usarla nel resto del programma. Ok? Quindi dal punto di vista dell'utente finora non è cambiato un granché, nel senso che alla fine l'utente vede il valore del massimo è 5. Ma dal punto di vista del programma, questo valore 5 dopo che è stato stampato, nella versione vecchia lo stampo e però non rimane nel resto del programma l'informazione di che cosa ho stampato. Non è che il programma può andare a leggere ciò che lui ha appena stampato, ma se me lo salvo in una variabile interna del programma, questa variabile può essere usata più avanti, più volte, col risultato parziale di questa elaborazione. Ok? Quindi noi avremo delle variabili come A e B che contengono i dati provenienti dall'utente e delle variabili che ci creiamo noi quando ne abbiamo bisogno che contengono dei risultati parziali dell'elaborazione che poi possiamo usare più avanti per fare dei passaggi successivi. Ok? Quindi quando ieri dicevamo Guarda che ogni programma deve avere ben chiare quali sono le variabili su cui lavora beh, alcune variabili sono per i dati di input e molte altre variabili in realtà saranno per dati intermedi che mi servono per l'elaborazione. Poi, se devo stampare, bene, ma poi se invece devo fare altre elaborazioni, altri calcoli, lo posso fare a partire da questo valore. A questo punto, questa variabile massimo, non mi interessa più se era A o se era B, mi interessa che il suo valore 5, oppure il suo valore 8, è quello che mi serve per andare avanti nel programma. Ok? Quindi nel sviluppare l'algoritmo noi dobbiamo sia eh, ragionare sulla logica, sull'ordine delle operazioni, se, allora, cosa faccio, confronto, sia in, sui dati, cioè che fine fanno i vari dati e come li memorizzo. Questa variabile qua, chiamiamola variabile, io l'ho chiamata Massimo, l'avrei anche potuta chiamare Giuseppe, no? per prendere un nome a caso. Ovviamente non scelgo dei nomi che, no, che non abbiano nessun significato, la potevo chiamare Z, però quando ho un, un programma in cui alla fine stampo Z, magari 30 righe più sotto, due paginate più sotto, vedo Z e vi dico ma Z che cos'è? Cosa voleva già far dire? Non mi ricordo più cos'è Z. E invece eh, se do dei nomi significativi, sensati, logici alle variabili è più facile ricordarmi Qual è il significato del valore che contengono in quel momento? Ok? Allora, poi, quindi, questo per dire: non è detto che dobbiamo fare tutte le operazioni in un colpo solo, facciamolo per gradi, e quindi il nostro programma sarà fatto di varie parti, una parte fa un po' di elaborazione, un'altra parte fa un po' di elaborazione, un'altra parte fa un po' di elaborazione e come fanno le varie parti del programma a comunicare tra di loro <coughs> attraverso queste variabili quindi la prima parte del programma calcola certe variabili quindi ci mette dentro un valore la seconda parte del programma prende questo valore e ci fa altre cose e calcolerà altre variabili e così via che andranno avanti eh, che, saranno, che serviranno per la parte ancora successiva del, dell'algoritmo okay? fino ad arrivare chiaramente al risultato finale che se voglio posso stamparlo, posso visualizzarlo ok? allora Gioele eh, ci dice guarda che se tu avessi un calcolo più complicato del quadrato potresti metterlo eh, dentro una funzione poi creare una funzione Sì, sicuramente ci arriveremo poi a questo a, a metodi di strutturazione più complesso de degli algoritmi per adesso no, non era necessario io volevo solo far, far vedere che eh, poteva essere utile separare il momento in cui scopro questo valore dal momento in cui lo uso, lo userò più tardi, e quindi mi serve una variabile per poter traghettare no, questo valore dal momento in cui scopro quanto vale al momento in cui mi serve usarlo. Um, Andrea mi chiede le variabili si devono inizializzare, questa è una... Uh, uh, è una... Domanda che dipende dal la risposta dipende dal linguaggio di programmazione che usiamo alcuni lingu linguaggi di programmazione ti chiedono di dichiarare le variabili all'inizio altri dichiararle e di inizializzarle altri invece eh, ti la lasciano usare nel che creare nel momento in cui ne hai bisogno quindi questo poi vedremo eh, Python che cosa ci richiede eh, in termini di creazione delle nuove variabili quello che è chiaro e ne approfitto di della domanda per chiarire questo punto è che quando io arrivo qua a questa istruzione stampa massimo Devo essere ben sicuro che la variabile massimo abbia qualche valore sensato dentro. Okay? Eh, adesso in questo caso sono sicuro che dentro la variabile massimo va a finire A oppure va a finire B. Ma se io avessi sbagliato e magari pensassi, no, ma mi serve il massimo, ma sono, possono essere diversi, e quindi questo lo chiamo massimo 2, no? potrei aver scritto questo. Allora, cosa capita? Capita che quando arrivo alla riga 49, la variabile massimo avrà un valore nel caso in cui A fosse stato maggiore o uguale a B. Ma nel caso in cui non sia A maggiore o uguale a B, non, questa variabile massimo, a, que, non è mai, a questa variabile massimo non è mai stato dato un valore. Perché quando siamo nel caso di A minore di B, il loro di B l'ho messo dentro una variabile diversa, che l'ho chiamato massimo 2. Allora in questo caso arriverò a questo punto in cui questa variabile non ha nessun valore, non ho assegnato nessun valore alla variabile e questo chiaramente è un errore di programmazione, non deve succedere perché a questo punto, poi qui di nuovo dipende dal linguaggio di programmazione che uso, alcuni stampano 0, alcuni danno un errore eh, di variabile non inizializzata, altri stampano un valore casuale. No? ma in ogni caso, qualunque cosa faccia il linguaggio, non devo mai trovarmi in questa situazione, di usare un valore, usare una variabile il cui valore non è stato correttamente calcolato prima. Quindi devo essere io che garantisco che, eh, che questo valore ci sia sempre, quindi ricorreggiamo. Poi, come sempre... Eh, stiamo parlando di errori, no? Io posso aver tranquillamente fatto un errore nello scrivere il programma e me ne accorgo dopo quando cerco di stampare il massimo, mi stampa errore, variabile non inizializzata, e caspita, com'è possibile? E tra l'altro alc solamente alcune volte me lo stampa, e eh, cioè, sì, perché? Poi vado a vedere e mi accorgo che avevo fatto questo errore. Hm? Ehm... Ok Allora, se, se siamo d'accordo su questo, possiamo provare a seguire il, la sfida no? che ci aveva posto Giuseppe prima. Dico, ma cosa capita se hai più di due numeri? Eh, se hai più di due numeri è complicato perché questo confronto devi farlo ogni volta per ogni numero no? che, che hai a disposizione. Adesso, qui non siamo ancora in grado di essere troppo precisi nella formulazione perché non, abbiamo ancora, cioè non siamo ancora entrati nel, nel dettaglio del linguaggio delle strutture dati, però possiamo cominciare ad affrontarlo dal punto di vista dell'algoritmo questo problema. Fatemelo, fatemi aprire una pagina bianca. Quindi il problema diventa, data una sequenza di numeri, chiamiamola S come sequenza, che potrebbe essere, non so, i numeri sono 4, 3, 8, 1, Stampare, determinare e stampare il valore massimo. In, in questo caso lo vediamo a occhio, è 8. Vabbè, fatto di vederlo a occhio, eh, non, non, non ci aiuta molto perché dobbiamo poi creare un algoritmo che li calcoli. Allora, noi cosa faremo? Avremo un programma che a un certo punto inizialmente legge la sequenza S poi ci accorgeremo che legge una sequenza significherà che dovremo fare dei cicli all'interno del programma perché non è un'istruzione eh, elementare ma per il momento non ci interessa ancora no? pensare all'istruzione noi sappiamo che a un certo punto la prima cosa che devo fare l'abbiamo imparato da prima è acquisire i dati di ingresso e quindi li dovrò leggere e poi, eh, da, e come si fa questo nel linguaggio di programmazione, lo vedremo, ci sarà modo di farlo. E poi alla fine, metto già, faccio finta di essere fortunato, eh, di aver già calcolato tutto, e alla fine farò la stampa del valore massimo, di una ipotetica variabile che ho chiamato max. Ok? Allora, eh, come posso calcolare questo massimo? Allora, io posso pensare di fare dei confronti. La mia sequenza è 4, 3, 8, 1. Allora, eh, confrontiamo 4 con 3. Il primo numero col secondo. Che è più grande? 4. Allora, se la sequenza finisse lì, io la risposta ce l'avrei. Il maggiore è 4 poi ho un 8. Scopro che la sequenza non è finita lì, ma c'è un valore in più. In questo caso è un 8. Questo 8 con cosa lo devo confrontare? Allora, prima il 4 l'ho preso, poi è arrivato il 3, ho confrontato il 3 col 4. Adesso arriva l'8. Secondo voi, con chi dovrò confrontare l'otto per capire se è lui il massimo o no? Vediamo cosa mi dite. Allora, allora ci sono risposte variegate no? ehm, alcuni mi dicono lo devo confrontare con il 4 perché? scusi puoi ripetere la domanda? Sì, la domanda è io devo confrontare io, fa, io farò confronto 4 con 3 e capisco no? se fossero solo due elementi capisco qual è il massimo tra 4 e 3 andiamo avanti ehm, io adesso vedo l'8, l'8 lo devo confrontare per capire se è maggiore o uguale o minore, mettiamo così, boh. maggiore o minore, Facciamo, fatemelo scrivere, non c'è un modo furbo di scrivere, comunque maggiore o minore, di che cosa? No? Allora, qualcuno di voi dicono, lo devo confrontare col, col numero precedente, quindi lo confronterei col 3. Perché alla fine il 4 l'ho confrontato col 3, il 3 l'ho confrontato col 4 che era quello precedente, quindi allora l'8 lo confronto col 3. Altri mi dicono, eh, e la risposta che non accetto è quando mi dici che lo devi confrontare con tutti. No? Alcuni hanno detto, ah, con gli altri numeri, lo devi confrontare con gli altri numeri. No, gli altri no, con uno: il, sì, il maggiore o il minore si fa tra un numero e un altro numero. Quindi lo devo, devo decomporre. Allora, mentalmente è ovvio, l'otto lo devo confrontare con tutti gli altri per sapere se è il massimo. Sicuro? Però non posso dire così. Devo decomporre questa operazione, lo confronto con tutti gli altri in tante operazioni di confronto e singole. Perché l'operatore di confronto, il maggiore e il minore, funziona solo tra due numeri. Non, non è colpa mia. Ok? Allora, eh, l'idea qual è? Che, quella, che qualcuno di voi sta. Eh, allora, altri hanno detto: Lo confronti col 4. Quindi la, domanda che, la risposta che non accetto è: Lo confronti con tutti perché non lo posso fare. L'altra risposta è: Lo confronti con il 4. Molti hanno detto: Lo confronti col 4. Per me, la risposta giusta è: Lo confronti col 4. Però voglio capire: il 4 l'avete scelto perché è il primo elemento? O, che, o perché era quello che finora sembrava più grande perché messo a paragone col 3 era il più grande quindi ogni volta per scrivere una frase generale dovrò dire che ogni nuovo elemento lo vado a confrontare con quello che finora pensavo fosse il più grande no? l'avete detto in tanti nella chat lo confronto col, col massimo precedente Mm. Eh, Giuela ha scritto una cosa troppo contorta nel senso che ti sei andato a complicare la vita quindi andiamo proviamo a, a, a formalizzare quest'idea ok? allora diciamo che noi abbiamo un'ipotesi di massimo la variabile max è per, eh, diciamo fuori dal codice l'idea è Usare una variabile max per ricordarsi, per, che contiene, diciamo così, la ipotesi migliore del, valore, del max, del massimo effettivo. Cioè, cioè l'ipotesi migliore che cos'è? Il massimo. Valore incontrato finora. Ok? Quindi io prendo i numeri uno alla volta. Quindi prendi i valori di S uno alla volta. Perché tutti insieme non posso farci nulla prendi i valori di S uno alla volta e per ciascun valore, chiamiamolo x, cosa devo fare? Confronta, vai a vedere se x è maggiore di max. Allora, qui ho fatto due cose. Prima ho detto, dovrò lavorare uno alla volta sui singoli numeri. La serie di numeri l'ho chiamata S, e però questi singoli numeri, una volta il 4, un'altra volta il 3, l'altra volta l'8, dovrò dargli un nome, no? Allora, per dargli un nome, prendo, ho chiamato X, una variabile, così, di comodo, una variabile temporanea. Quindi, questo... In questa istruzione dirò che okay, x la prima volta varrà 4, x la seconda volta varrà 3, x la terza volta varrà 8 e così via. Ok? Allora, se... Eh, e ogni volta prendo un numero, supponiamo sia l'8, e lo confronto col massimo che conoscevo. Quindi, quando trovo il 3, lo confronto col 4 e dico, tu 3, che sei il nuovo arrivato sei maggiore di 4 che era il massimo? no e allora ti dimentico, non mi servi poi vado a vedere l'8 e l'8 mi dice tu 8 valore corrente, valore attuale che sto considerando sei maggiore del massimo che ho visto finora che era 4? sì, io 8 sono maggiore di 4 quindi io 8 diventerò il nuovo massimo. Cioè quello che prima pensavo fosse il massimo, 4, è un'ipotesi che ormai è scaduta perché ne ho trovata una migliore. Se trovo un x che sia più grande del massimo, allora aggiornerò il massimo dicendo guarda che il nuovo massimo adesso è x. Quindi man mano che vado avanti a considerare i vari valori, mi chiedo, tu... Nuovo valore, sei in grado di battere, di superare il valore massimo che conoscevo finora? Se sì, allora vai a sostituire il valore massimo sul podio. Okay? Questo funziona per tutti i valori, tranne come mi state scrivendo giustamente, tranne il primo. Perché quando vado a prendere il primo valore non, eh, non ho ancora un massimo di riferimento. Allora, la prima volta quando x vale 4, qual deve essere il valore che assegno a max? Cioè io dovrò, prima di considerare i numeri no, della mia sequenza, preimpostare un valore per questo max. In modo che al primo confronto abbia già senso, io possa confrontare il 4 con un valore vero e non con una variabile che non è stata inizializzata. Okay? Allora, in questo caso ci sono due modi per dare un valore iniziale al max. Eh, qualcuno di voi dice max è uguale a 0 come primo valore. Io non sono tanto d'accordo, perché 0 significa eh, che i numeri della sequenza siano tutti positivi. Se invece la sequenza contenesse i numeri tutti negativi, questo max non deve andare bene, non va bene. Okay? Quindi devo dare un numero. So, meno un milione, c'è cioè un numero che sia certamente inferiore ai dati di S, e dove certamente, fatemelo mettere tra virgolette, perché per essere certo che sia inferiore ai dati io devo sapere qualche cosa sui dati no? magari quando ho letto i dati sono, che so, sono delle temperature, sono delle velocità sono delle misure allora devo avere un minimo di idea di qual è il range dei valori che mi posso aspettare se io fossi sicuro che tutti questi valori fossero valori positivi allora posso benissimo mettere 0 come massimo okay? questa è una possibilità inizializzo questa ipotesi di massimo a un valore inverosimile è un valore inverosimile eh, nel senso che sicuramente non è lui il massimo e quindi sicuramente non appena vedo qualcuno dei numeri veri ok eh, verrà sostituito, non appena vedo il primo verrà sostituito l'altra possibilità è mettere il primo valore di S in questo modo dico, guarda Uh, io non so nulla, non so quanto è lunga la sequenza, se fosse lunga 1 il primo ed unico elemento sarebbe il massimo, allora cominciamo a mettere questo, se poi ci sono altri elementi oltre al primo, vabbè, allora se la giocano, no? ciascuno di questi verrà confrontato, attenzione che io quando faccio il confronto qui sotto non lo faccio col valore max iniziale, ok? questo max può essere aggiornato più e più volte prendete questa serie ci aggiungiamo non 1, ci aggiungo ancora un 18 ci aggiungo ancora un 6, ci aggiungo ancora un 21 e un, un 5 quindi vedete che il max parte da 4 poi vedo il 3 non, mi, non fa nulla arriva l'8 aggiorna il massimo perché quando vedo l'8 sto confrontando l'8 con 4 e quindi diventa 8 quando vedo l'1 non cambia nulla, perché l'1 non, non è maggiore di 8. Quando vedo il 18 però il 18 è maggiore di 8 e quindi aggiorno nuovamente il massimo. Poi faccio 6 e confronterò 6 con 18 e non fa nulla perché non è maggiore. 21, confronto 21 con 18 e è maggiore, allora riaggiorno di nuovo questo max. Vedete che questo max saltella ogni volta che trovo un valore nuovo, lo aggiorna. E ogni volta da quel momento in avanti i confronti verranno fatti con l'ultimo max che ho visto, non con quelli precedenti, non con il precedente o col primo elemento addirittura. Okay? Quindi ci sono questi due, funzionano nella sfida nello stesso modo, perché di sicuro poi dopo, dopo che ho iniziato a, a, a analizzare la sequenza, il max varrà il primo valore, e poi da lì eventualmente evolve. ok allora fatemi tornare indietro non va a vedere se ci sono dei commenti da riprendere uh, Nei messaggi ok ok uh, Ok, allora, eh... allora, ci sono due, due commenti su, su, su ciò che avete scritto. Il eh, primo commento è qualcuno mi dice, ma non c'è una funzione max che faccia già tutto da sola, eh, a parte che c'è in molti linguaggi di programmazione, ma non in tutti. Ma poi questa funzione max qualcuno l'ha scritta, no? qualcuno l'ha pensata. Eh, noi per ora eh, cerchiamo di capire qual è il metodo per risolvere questo problema, poi per i problemi più ricorrenti, più frequenti, ci scopriremo che molto spesso ci sono già delle funzioni pronte, belle fatte, belle che fatte per noi, ma questo non ci esime dall'essere comunque in grado di risolvere il problema. Ok? Um perché la volta successiva in cui anziché calcolare il massimo devi calcolare il massimo delle differenze dei quadrati e beh, la, che magari ti serve l'algoritmo è lo stesso il metodo è lo stesso ma non c'è già la funzione pronta okay? qui noi stiamo facendo ginnastica qua, ovviamente, stiamo facendo allenamento stiamo facendo i primi passi cercando di sviscerare quella che è una cosa ovvia tu guardi questo e dici sì, ma è 21 è più grande, finisce lì in un decimo di secondo, l'hai deciso da lì capire qual è un metodo sistematico che funzioni sempre. Ehm, C'è un commento a metà eh, che diceva ma perché non puoi confrontare a, a due a due i numeri? Mm? E confrontare a due a due i numeri è pericoloso perché se io facessi, metto il 21 qua e il 18 qui ad esempio, okay. allora 4 con 3 vince il 4, 3 con 8 vince 8, 8 con 1 vince 8 e quindi tengo 8, 1-21 vince 21, bene, 21-6 vince 21, bene, 6 con 18 vince 18. Allora, vince 18 tra 6 e 18, se io confronto solamente numeri vicini uno all'altro, io mi rischio di dimenticarmi che molto prima no, avevo visto un numero ancora maggiore. Quindi se io faccio solamente i confronti a 2 2, eh, avrei a un certo punto un 18. Poi questo 18 come faccio ad andarlo a confrontare col 21? Se ho fatto solamente i confronti a 2 2, allora dovrei fare i confronti a 2 2 e poi a loro volta confrontare i risultati. Quindi tra 4 e 3 prendo 4, tra 8 e 1 prendo 4, e poi dovrò fare un secondo giro in cui confronterò il 4 con l'8. Però comincia, si può fare, si va ad albero per, diciamo così, Accoppiamenti successivi, però sicuramente più complicato che non questo modo, diciamo così, lineare. Um, un altro, allora, chi è che mi trova un caso di una sequenza in cui questo algoritmo non funziona? Io c'ho cioè un esempio in cui non mi calcola il massimo. Allora, con un valore infinito non, non so cosa voglia dire, l'infinito non c'è nell'informatica. Se c'è un numero minore del massimo iniziale, la, allora ci sono due cose, esatto, due casi. Uno è se io ho usato questa in, inizializzazione e io avessi tutti i numeri che sono minori di un milione. Allora alla fine mi stampo meno un milione anziché stampare il massimo effettivo. D'accordo, questo è un caso. L'altro caso che avete trovato è se la sequenza inizialmente fosse vuota. Se la sequenza, perché non c'è scritto, allora se la sequenza fosse vuota, con nessun elemento dentro, eh, allora questo non funziona. Ne funziona questo, perché già il programma si bloccherebbe qua. Vai a cercare il primo valore di s, ma se s ha 0 elementi, qual è il primo? Non esiste. E qui sare sarebbe già errato qui. Ma poi, se vogliamo a monte ancora, il massimo di una sequenza dell'insieme vuoto non esiste, non è definito matematicamente. Quindi io dovrei innanzitutto, come si dice, validare, controllare i dati. Se la lunghezza di S è 0, allora errore impossibile calcolare. il massimo, è buono, e non vado avanti, blocco il programma lì, dico caro utente, è sbagliato, oppure gli dico senti per favore, aggiungi dei dati, non posso... tutti questi calcoli qui funzionano nell'ipotesi che ci sia almeno un valore nella sequenza, e nel caso di un'inizializzazione di questo genere, che almeno un valore sia maggiore, di questo, maggiore o uguale del max che ho impostato. Per questo, diciamo così, la seconda versione, mettiamoci qua un cancelletto che è poi il segno di commento in Python, eh, la versione migliore è questa, perché prescinde dai valori che sono contenuti dentro la sequenza. Questa inizializzazione funziona sempre. Quindi, se la sequenza è lunga 0, non posso andare avanti nel calcolo. Se è lunga da 1 in poi, inizializzando il mass con il primo valore, questo funziona sempre. In tutti i casi, non ci sono più altre condizioni particolari di cui non abbiamo tenuto conto. Allora, questo si è già un po' complicato, e forse per chi vede queste cose per le prime volte si è un po' perso. No? Ma quello che stiamo facendo è di mescolare tra di loro tre ingredienti. che sono sempre gli stessi. Il calcolo. Cioè, prendere delle variabili, fare dei conti con queste variabili e copiare il valore dentro altre variabili. No? Faccio il quadrato, salvo a dentro la variabile massimo, eh, salvo, il max, salvo il valore di x dentro la variabile massimo, eccetera. Quindi, fare dei calcoli. Aritmetica. Non, non la chiamo matematica. È aritmetica, semplice. Faccio i conticini e mi salvo il risultato in una variabile con un certo nome primo ingrediente. Secondo ingrediente, i controlli, se questo è maggiore di questo, se quello è migliore dell'altro, eccetera, che ovviamente ci fanno decidere che cosa fare in funzione dei valori effettivi dei dati che mi ritrovo in mano. E il terzo ingrediente è la ripetizione per ciascun valore X della sequenza S. Quindi un certo blocco di codice viene ripetuto più volte e ogni volta con un valore nuovo. E poi, vabbè, se vogliamo c'è il quarto ingrediente che è quello di base, che è la sequenza, cioè un'istruzione un viene fatta dopo l'altra. Prima faccio questa, poi faccio questa, poi faccio questa, poi faccio questa. Allora, questi ingredienti qua sono praticamente tutti quelli che esistono sono i mattoncini di base con cui si può costruire qualunque algoritmo. Noi dobbiamo decomporre qualunque algoritmo usando semplicemente operazioni aritmetiche, scelte, scelte che sono basate su confronti, sono basate su, su elaborazioni anche numeriche, e ripetizioni. La scelta e la ripetizione sono i due, li chiameremo, costrutti di controllo fondamentali, di base. Su qualunque, eh, di qualunque algoritmo e ovviamente la gestione dei dati quindi avere ben chiaro quali sono i dati in che variabili li ho messi e che cosa serve questa queste variabili e aggiornare queste variabili l'altro diciamo concetto che vi voglio far notare è l'uso del segno uguale no? che eh, è completamente diverso dal significato che gli diamo in matematica perché quando in matematica scrivo max uguale a x, sto definendo un'identità tra max e x, e sto dicendo che x e max sono la stessa cosa, hanno lo stesso valore, hanno sempre avuto lo stesso valore in passato e avranno sempre lo stesso valore in futuro. Ok? Mi sembra di uguaglianza in matematica, è un singolo molto forte, un'identità. f di x uguale seno di x Vuol dire che qualunque cosa faccia a f di x, o abbia fatto a cent cent'anni fa, o faccia, farla tra dieci anni a f di x, è la stessa cosa che farla a seno di x. In informatica non esiste nulla di questo genere. Esistono due operazioni diverse che hanno a che fare con l'uguaglianza. Una è questa qua, che potremmo dire. Do un valore a una variabile, questa si chiama assegnazione. Quindi le variabili, posso avere una assegnazione di una variabile, cioè dare un nuovo valore alla variabile stessa. Quindi se io scrivo x a uguale 3, questo uguale significa prendo il valore 3 e lo metto dentro la variabile. Questo valore è un valore temporaneo, vale finché dura, perché se poi più avanti facessi A uguale 7, il nuovo 7 rimpiazza quello precedente. Quindi non è un'uguaglianza che dura per sempre, è un'uguaglianza che dura fino a quando non viene sovrascritta, aggiornata da qualcun altro. Okay? Quindi quando scriviamo variabile uguale valore, ma potrebbe anche essere variabile uguale espressione, potrei, potrei scrivere b più 7 diviso 3, il tutto eh, elevato a, a c più 9, non lo so. No? Non importa quanto è complicata l'aritmetica, il calcolatore per fortuna queste cose le sa fare. Eh, prendo un'espressione, Aritmetica e il, il risultato di quell'espressione lo salvo, lo memorizzo, me lo scrivo dentro questa variabile. Gli do un nome, già, guarda, questo, questo, questa A la uso per ricordarmi questo valore. Poi preferibilmente, anziché chiamarla A, B e C, le variabili, come dicevamo, gli diamo un nome significativo che ci ricordi il significato del valore che contengono. La seconda operazione che posso fare sulle variabili, invece, è un confronto di uguaglianza. confronto abbiamo detto se A è uguale a B abbiamo scritto no? allora fai qualcosa altrimenti fai qualcos'altro questo tipo di uguale non cambia il valore di A e non cambia il valore di B ma semplicemente li va a confrontare, li raffronta e mi dice sì o no, sono uguali o non sono uguali sono eh, operazioni completamente distinte che non c'entra niente la una con l'altra e per questo motivo nel, in molti linguaggi di programmazione l'operazione di confronto si scrive con, due, due, con un doppio uguale, per non confonderlo con l'assegnazione. Quindi molti linguaggi di programmazione usano l'uguale per l'assegnazione per dare un nuovo valore e il doppio uguale per il confronto. Okay. siamo solo noi che qua non ci siamo. Pardon. In questo esercizio qua, quando, abbiamo, quando ho scritto se A è uguale a B, no, abbiamo capito che questo uguale era, okay, lo usiamo nel, nel, nel senso di confronto e qua lo usiamo nel senso di modificare un dato, una variabile. Però nel linguaggio di programmazione è meglio separare, usare due operatori diversi che si scrivono in modo diverso per i due casi così ci, non ci confondiamo. Okay? Mentre invece. L'identità matematica non esiste, non la trovate, non si può fare in informatica. Okay? Questo è un dettaglio appunto, che vedremo meglio quando vedremo la sintassi del linguaggio. Per ora era per ragionare sul tipo di operazioni che si possono fare. Okay? Allora, il nostro esempio semplice del massimo ci ha dato già un certo lavoro. No? E tutto sommato era un algoritmo banale. Con due numeri, poi noi ci siamo un po', abbiamo voluto un pochino eh, complicarci la vita, giustamente. No? Ecco, ma se avessimo un problema diverso, eh? qui parla invece del calcolo del massimo comune divisore, mi dice che il massimo comune divisore è il numero intero più grande che divide esattamente, quindi che sia un divisore contemporaneamente, sia di A che di B. Allora, noi ci possiamo ricordare che cosa, come si calcola il massimo comune divisore. No? L'abbiamo accennato ieri in aula. Eh, prendendo tutti i numeri primi, scomponendo praticamente a i numeri primi, scomponendo b i numeri primi, e facendo un confronto tra i numeri primi, eh, prendendo tutti quelli eh, comuni col minimo esponente. Eh? E veniva fuori il massimo comune divisore. Peccato che eh, a parole viene bene, a mano viene bene, ma il primo passaggio è scomporre A in numeri primi, boh, non sapremo come fare. Però esistono altri modi. No? Ad esempio, applicare la definizione. È il numero intero più grande che divide esattamente sia A che B. Allora, l'idea quale potrebbe essere? Ah, aspetta, ma allora posso andare per tentativi. Cioè io parto da 1... E mi dico, 1, è un divisore sia di A che di B? Vabbè, sì, per forza. Ok. Allora, magari è lui l'MCD. Cioè, se non trovo di meglio, è lui. Poi provo con 2. 2, è un divisore sia di A che di B? Se sì, meglio. Se no, rimane 1. 3, è un divisore sia di A che di B? Se sì, è meglio il 3 del 2 o dell'1 che avessi. Se no, rimane quello che avevo. E vado avanti così. Quindi per tentativi provo tutti i valori da 1 fino, e poi ragioniamo fino a dove, fino ad A o fino a B, perché quando arrivo su A o su B mi fermo, non ha senso andare avanti perché il divisore deve essere sicuramente minore o uguale di A e minore o uguale di B. E ogni volta mi chiedo la stessa domanda, il numero che sto considerando è un divisore contemporaneamente di A e di B? Se sì, me lo devo ricordare. Se no, non frega niente, vado avanti, lo dimentico. Allora, questo metodo qua, per tentativi, noi a mano non lo faremo mai, perché se A e B valgono 100 e 280, non ci mettiamo lì a provare a fare 100 divisioni. Ma magari un calcolatore ce la fa in, un, in una frazione di secondo e diventa a questo punto molto facile da implementare se non ho dei numeri A e B che sono dell'ordine del 100.000 o di più, potrebbe andare benissimo è istantaneo l'elaborazione quindi potrebbe aver senso usare un algoritmo che noi a mano non useremmo mai e come lo formalizzeremo questo algoritmo nei prossimi 10 minuti calcola l'MCD tra A e B, no? e noi possiamo avere ovviamente leggi A e leggi B, eh, ovviamente l'ipotesi che poi dovremo controllare è che A e B siano entrambi maggiori o uguali a 1, eh? numeri positivi maggiore o uguale a 1, se no la cosa non si può fare. Poi, eh, voi mi dite, ma devo sapere chi è più grande tra A e B. Eh, secondo me devo sapere chi è più piccolo tra A e B, ma lo vediamo tra un secondo, no? ho visto il commento. Allora, io devo fare eh, il mio tentativo per calcolare, alla fine, stampa la l'MCD. No? Mettiamo sempre l'ultima eh, l'ultima istruzione, così sappiamo, alla fine... È lì che dobbiamo arrivare, con un valore sensato dentro questa variabile mcd. Allora posso provare i vari valori. Quindi parto con n uguale 1 e mi chiedo se a è divisibile per n e b è divisibile per n. Io adesso non so come scriverlo in informatica divisibile per, però è comunque una divisione, è un'operazione aritmetica, quindi sicuramente la saprà fare. Ok? Devo calcolare il resto di una divisione, e controllare se questo resto è 0. Ma per adesso scriviamolo in italiano, va bene lo stesso. Se A divisibile per n e contemporaneamente B è divisibile per n, allora l'Mcd vale n. O meglio, n è un divisore comune, che sia il massimo divisore comune eh, dipende. Questa operazione qua ovviamente la dovrò provare per tutti i valori di n. Quindi devo ripetere questo con n che va, ripeti, no, ripet questa cosa va ripetuta e ogni volta che la ripeto dovrò aumentare di 1 il valore di n. Allora che cosa sto facendo qua? Sto ripetendo questo controllo con vari valori di n, la prima volta n uguale 1 e faccio questo controllo con n uguale 1. Poi n uguale n più 1 vuol dire che se n valeva 1, gli sommo 1 e adesso n varrà 2, questa operazione di incremento si chiama, aumento di 1 una variabile, e ripeto questa stessa operazione e lo ripeterò col valore di n uguale 2. Poi incremento di nuovo, n varrà 3, ripeto questa operazione questo controllo con n che vale 3. Poi n varrà 4, ripeto questa operazione con n uguale 4. Ogni volta che ripeto questa operazione, se per caso trovo un divisore comune, aggiorno l'MCD. Ok? Quindi abbiamo questo ciclo in cui abbiamo un numero che parte da 1 e si incrementa via via. Adesso però dobbiamo dire questo ciclo, ok, è chiaro, 1, 2, 3, 4, se per caso 17, quando n vale 17, fosse un divisore comune, allora metto che mcd è uguale a 17. Visto che questo ciclo va in modo crescente, io ogni volta che cambio il valore di mcd lo sto cambiando in meglio, cioè lo sto sostituendo sempre con un numero che è più grande di quello precedente. Ok? Adesso, come, quando mi fermo, cioè questo non posso ripeterlo all'infinito, no? perché poi a un certo punto quando n vale 17 miliardi 312 magari non, non, ha, non ha più senso provarli questi valori. Ha senso provare solamente valori che sono minore o uguali sia di a che di b. ok? Quindi io questo ciclo lo ripeto finché... Non per sempre, ma solamente finché n è minore o uguale ad a e n è minore o uguale a b. Perché quando n diventa maggiore di a o maggiore di b, è finito. Se è maggiore di a, se vale a più 1, non può più essere un divisore di a. Idem, se valesse già b più 1, non può essere un divisore di b. Ok? Quindi finché n è minore sia di a che di b oppure come dice qualcuno di voi è minore del minimo tra A e B è la stessa cosa ovviamente quindi finché non arrivo ad A o arrivo a B il primo dei due in cui arrivo mi fermo attenzione che il valore di A qui c'è un minore uguale, non un minore spero di non sbagliare perché potrebbe esserci un bacco perché A stesso può essere un MCD eh? perché nel caso in cui B sia multiplo di A a è un valore possibile quindi devo provare anche il valore di A quando voi dite mi fermo quando arrivo ad A non è vero, mi fermo quando ho già testato A, quindi non devo fermarmi prima però questo è solamente un dettaglio del. quando si ragiona quando vedremo bene i cicli è molto difficile partire e fermarsi capire esattamente qual è la prima iterazione la prima ripetizione e l'ultima ripetizione quelle in mezzo sono più facili Andrea non va bene Ah, beh, è la stessa cosa, sì. Andrea dice, parto dal fondo, cioè parto con n grande, lo decremento, la prima volta che trovo un divisore comune mi fermo. È un altro modo, certo. certo. Mi fermo, smetto di iterare quando trovo un valore comune. Uh, c'è un rischio che questo MCD che stampo sia un valore non inizializzato? Perché vedete che io all'inizio non ho dato nessun valore iniziale a MCD. Ecco, questo rischio non c'è perché visto che la prima, il primo tentativo lo faccio con n uguale 1 il tentativo con n uguale a 1 ha sempre successo per definizione matematica. E quindi sono sicuro che la prima volta, cioè quando n vale 1, mcd viene messo a 1. Quindi peggio che vada, si prende il valore di 1, nel caso in cui a e b siano appunto maggiore o uguale a 1, che è la nostra ipotesi di lavoro. E poi se invece trova divisori comuni successivi, andrà via via ad aggiornare questo. Quindi questo è un possibile, appunto, quello di Andrea che si, si trova nella chat di andare in retromarcia, è un altro possibile algoritmo di MCD. Un altro possibile ancora è quello di lavorare sulle differenze, fare A-B e ogni volta prendere il più piccolo tra A-B e A-B e vedi che facendo queste differenze successive, questo è un altro metodo che a volte si impara a scuola, eh, arrivi a un numero che è esattamente la MCD, non abbiamo per fortuna tempo di dimostrarlo, no? però per dire, ci sono, possono esserci percorsi anche molto diversi per risolvere lo stesso tipo di problema, alcuni che ripercorrono il modo intuitivo di risolverlo, altri che invece prendono strade completamente diverse, ma magari più adatte all'algoritmo, qui sono tre righe di codice, eh, di pseudocodice per il momento, ma che si traducono molto facilmente in codice vero e proprio. Ok? Quindi questo è un pochino il, il lavoro che facciamo all'inizio, cioè vediamo un problema, ci ragioniamo e cerchiamo di decomporlo usando anche qua le ripetizione, i controlli, il se e le operazioni aritmetiche. Um, rispondo alla domanda di Matteo che dice c'è il rischio che il calcolatore consideri n sempre uguale a 1 in ogni step. Allora, innanzitutto il calcolatore non considera, ma il calcolatore esegue, no? Ecco, questo potrebbe essere un errore se io avessi scritto così, ingrandisco. Guardate la differenza tra n uguale a n più 1 messo qua e messo qua, sembra una finezza, però se io lo metto qui, sto dicendo quando ripeto per ogni valore di n, okay, faccio due cose. La prima cosa è controllare se è divisibile per n. E va bene. E poi, comunque, che sia divisibile o non sia divisibile, io comunque aumento di 1n. E quindi sono sicuro, cancelliamo questo per un attimo, sono sicuro che ogni volta che ripeto questo, queste istruzioni, Ogni volta n sarà diverso, sarà incrementato di un'unità. Ok? Quindi faccio questo e poi faccio anche altre cose. Se io l'avessi scritto, indentato così, rientrato così, è come se questo incremento qui fosse dipendente da questo se. E quindi vuol dire, quando trovo che A è divisibile, metto l'MCD e incremento n, che è giusto. Ma quando n non, è di, non divide a e b, quando a non è divisibile per n, eh, o non avrei nessun punto in cui incremento n. Allora a questo punto mi bloccherei perché continuerei a ripetere questo ciclo sempre con lo stesso identico valore di n. Quindi una cosa a cui dovremmo fare attenzione è se quando abbiamo delle scelte, quando abbiamo dei cicli, se una determinata operazione è dentro la scelta o è dopo la scelta questo stampa MCD l'ho messo qui se l'avessi messo qui sarebbe stato sbagliato perché l'avrei dato per scontato proprio per l'allineamento, l'indentazione qui stiamo facendo appunto pseudocodice ordinato e quindi è solamente l'ordine degli elementi che ci, ci permettono di, di, di capire cosa, cosa intendiamo scrivere in questo caso starei stampando un valore di MCD ad ogni singola iterazione e quindi stamperei n uguale 1, n uguale 2, n uguale a cioè, tutte le volte che faccio un tentativo stampo un valore, alla fine non stamperei solo un numero alla fine, ma stamperei 100 numeri, di cui solo l'ultimo è quello buono, mentre invece la stampa la dovrò fare solo dopo che ho finito di fare il calcolo, E quindi questo lo indico lasciandolo fuori da questo rientro, da questa indentazione. Io uso la convenzione dell'indentazione per indicare che cosa è dentro e che cosa è fuori rispetto ai costrutti di scelta e ai costrutti di iterazione. Ehm, che è esattamente la stessa regola che usa Python. No? Nel linguaggio Python l'indentazione, cioè il rientro del codice, l'incolonamento, dice esattamente qual è il contenimento dei vari costrutti. Chi di voi ha fatto altri linguaggi come il C, usava le parentesi graffe, per dire dove inizia e dove finisce un blocco. Ehm, il, la, il significato è lo stesso l'importante è avere ben chiaro che cos'è dentro e che cos'è fuori okay? eh, quando vedrete i diagrammi di flusso nella prossima lezione, quella video registrata ricordatevi di guardarla prima di martedì ehm, lì non c'è bisogno di questo ma perché la, sono le frecce che indicano esplicitamente dove andare, quindi dove, dove inizia e dove finisce eh, un ciclo quindi facciamo attenzione, poi quando potremo queste cose provarle con col codice Python la settimana prossima sarà anche più eh, facile capirlo, perché adesso ci stiamo sforzando di capire che cosa vuol dire qual è il significato di ciò che scriviamo. Quando poi lo potremo tradurre in codice potremo fare la prova: allora se metto n uguale a qui, eh, cosa cambia? E come si comporta il programma diversamente? E lo potremo testare e vedere. E quindi capiremo anche meglio probabilmente. I dettagli no, ehm, di queste varie soluzioni. Eh, la prossima registrazione è di un'ora, quando c'è video senza interazione il tempo è, è, scorre più rapidamente, quindi ho fatto solamente un'ora. Ok, io adesso vi devo lasciare perché voi avete altro da fare, sono le 13, eh, e quindi vi lascio con la video lezione da guardare. E ci vediamo martedì per la prima laboratorio ricordate le regole, alle 10 del mattino online, e invece le due torne del pomeriggio, a seconda del cognome, invece nelle aule RB, quelle di, di Diaboggio and Company. Se avete altri dubbi, contattatemi liberamente e ci sentiamo nel weekend, e se no ci incontriamo martedì nuovamente. Per ora è tutto, grazie e buon pomeriggio.